buongiorno come state siamo nel nostro solito post del eh, dopo diretta del martedì mattina e vi racconto un po quello che ci siamo detti martedì a proposito del carnevale e non solo e beh, intanto come sempre eh, insomma le previsioni del tempo che non erano bellissime insomma da qualche parte c'era il sole ma faceva freddo eh, come in Inghilterra come anche giù al sud in altre parti come anche da me insomma aveva smesso di nevicare ma un po' di pioggia era caduta e si aspettava effettivamente eh, un po' di acqua eh, perché ne abbiamo bisogno non solo acqua ma anche neve eh, quindi la cosiddetta dama bianca eh, era Tornata. E poi eh, mi è stato chiesto così anche mm, eh, il Carnevale, eh, come era andato il Carnevale Aracconigi, ma il Carnevale Aracconigi è andato molto bene. Eh, insomma, tantissima gente, tantissimi ragazzi eh, che avevano voglia effettivamente di, eh, di fare Valdoria, ecco, mettiamola così, eh, dei carri secondo me eh, molto molto interessanti, molto belli, con eh, anche una macchinazione particolare e devo dire la verità, come anche qualcuno di voi mi ha detto, non, non amo molto il carnevale, non ho mai amato molto il carnevale, ma Adesso che sono un po' più vecchia, ecco, mettiamola così più saggia, <ride> eh, adoro in realtà invece andare a vedere i carri, soprattutto per come co sono costruiti e, e che cosa hanno anche come, eh, diciamo così, linguaggio, come portano come linguaggio e anche come eh, valore sociale. E, e poi mi piace mascherarmi, ebbene sì, adesso che sono grande mi piace mascherarmi per andare alle feste in maschera. Ma detto questo, insomma, eh, c'era eh, Alan che... Eh, ci ha parlato di carnevale quindi abbiamo scoperto che lui è un intenditore del carnevale perché, perché ha partecipato anche come eh, anni fa come maschera proprio al carnevale lui parlava del carnevale di Villa Stellone se per caso ehm, andava al carnevale di, di Villa Stellone il 12 marzo eh, lui ha partecipato al carnevale a Chieri era stato anche al carnevale eh, di Viareggio eh, e quindi ci raccontava anche un po' la storia del carnevale se ci era piaciuta eh, io di mio il 12 marzo cercherò di andare a vedere comunque quello di Villa Selone perché è un carnevale anche particolare, poi anche in questa via stretta insomma i carri hanno sempre fatto un po' fatica a passare <coughs> ma tantissime le maschere, tanti carri che partecipano sempre ogni anno, vi ricordo che ai tempi addirittura eh, prima del Covid vabbè erano arrivati addirittura a 15 carri che sono veramente tanti. E, e poi insomma, è uscita fuori anche eh, diciamo così, la mia domanda di eh, dire eh, se qualcuno aveva partecipato al carnevale, quello che invece si svolge in Liguria, con i fiori, eh, perché anche in questo caso, insomma, eh, anche quello con i fiori è un carnevale particolare, storico, quello di Sanremo, Alan diceva anche quello di Nizza, <coughs> dove eh, insomma io ho messo il punto interrogativo sui fiori che vengono utilizzati se sono fiori effettivamente eh, che vanno quasi al macero oppure no eh, come un po' le arance o se in realtà invece sono fiori che insomma potrebbero essere venduti e che potrebbero andare anche sulle eh, nostre tavole o nei nostri vasi eh, detto questo insomma non vogliamo fare polemica perché noi vogliamo raccontare il nostro territorio e allora tal proposito appunto dicevo anche eh, si è parlato anche di eh, Maurizio Costanzo la mega meganaturista ha chiesto se insomma me lo ricordavo anche quando aveva scritto L'Occhio che era direttore del giornale L'Occhio io non me lo ricordavo eh, Maurizio Costanzo insomma un grande uomo che ha lasciato tanto eh, alla tv italiana e proprio eh, il lunedì ne avevo eh, diciamo così raccontato un po' il personaggio grazie a un amico di Maurizio Costanzo ma un amico eh, di TRS Radio ovvero Graziano Rey che aveva con lui collaborato e aveva partecipato anche al eh, Maurizio Costanzo Show e quindi ci ha dato anche un po' il suo punto di vista no? di quest'uomo non solo all'interno di quello che è la visibilità televisiva ma anche fuori dalle scene ehm, e poi cosa ci siamo detti? Ah, Abbiamo parlato di colori, che ero vestita di bianco e eh, quindi insomma i colori rispecchiano un po' la nostra anima. Eh, il bianco illuminava e io ho detto che avrei dovuto vestirmi, mi sarei dovuta vestire di colorato, magari in questo senso. Eh, Franco che mi ha chiesto se ci si può venire a trovare, se potete venire a trovare in radio. Ma assolutamente sì, cioè io vi aspetto. Eh, così si torna un po' alla radio di una volta, quella che eh, insomma anche a fine, eh, diciamo così, domenica, soprattutto la domenica, eh, a fine messa, eh, i più passavano proprio per venirci a trovare, per vedere un po' eh, chi c'era in radio anche tra i vari. Uh, diciamo così speaker, fare due chiacchiere magari prendono anche un aperitivo. Quindi ho detto a Franco, molto volentieri, io ti aspetto come aspetto qualsiasi persona di voi, però mi dovete portare il caffè. Eh sì, que questo anche se ne devo prendere pochi, però il caffè ve lo chiedo, vi supplico, portatevi il caffè. Eh, Cosa abbiamo parlato? Cosa abbiamo detto? Si è parlato anche del Carnevale di Rio, che Stefano ha detto che vuole andare al Carnevale di Rio, cioè prima mi invita al Circeo e poi vuole andare al Carnevale di Rio, e, e poi non ci troviamo, ma no? va bene, <ride> comunque promesso che quest'anno girerò e quindi verrò anche a trovarvi, cercherò di venire anche al Circeo, assolutamente sì, eh, ah, il, il Carnevale Bello che diceva Alan era quello di Vernone, che non conosco In realtà non conosco neanche il posto, sono un pochettino, eh, diciamo così, hm, poco informata sui fatti Ecco, <ride> e poi ehm, si è parlato anche del Carnevale in Francia, che è stato anche molto bello E lì abbiamo detto, chissà come sarà quello di Cap d'Agge Non ci sono mai state, ma secondo me deve essere anche un... Eh, diciamo così un, bella, un bel carnevale anche lì molto eh, diciamo così eh, colorato, eh, l'unico che non ha, no, qualcuno non ha potuto partecipare sicuramente al carnevale. Chi anche Megan naturista Eh sì, perché era malato. Mannaggia, quindi non ha potuto fare nessuna sfilata. Eh, mi spiace, però, insomma, noi ci eh, raccontiamo comunque eh, queste cose. E eh, dice che appunto comunque eh, un anno fa, eh, per i bambini, eh, era, era molto bello e eh, insomma anche la, il suo padre e la pro loco avevano organizzato una, un, bel, un bel carnevale il, per il resto niente questo è un po quello che ci siamo <coughs> detti martedì eh, come sempre io vi do appuntamento a martedì prossimo eh, cercherò comunque di raccontarvi qualcosa ehm, non so bene ancora cosa Il tema, beh, lunedì è l'8 marzo Festa delle donne, quindi potremmo parlare di donne Sì, si parla sempre di donne No, va bene, allora parleremo di altro Non parleremo di donne, non parleremo di festa Non lo so, vediamo Comunque sia, come sempre E lo ricordiamo eh, anche con eh, Meganaturista Se avete voglia di mandarmi eh, eh, Delle vostre, diciamo così Fotografie, ricette eh, Tutto quello che è un po' il... Eh, quello che vi rappresenta o rappresenta anche il vostro luogo beh, fatelo, potete scrivere a 1it sono lenta, ma giuro che vi rispondo prometto, ma questo, diciamo così materiale ci servirà anche per realizzare un libro del martedì quindi dei sostenitori del martedì eh, per poi, insomma, ricavato darlo in beneficenza, quindi eh, non mi resta che augurarvi una buona giornata ritrovarci come sempre qui su, su questo canale, eh, seguitemi e naturalmente eh, ci vediamo nuovamente martedì con un nuovo appuntamento E chi lo sa, magari poi in settimana insomma troveremo anche il modo di stare ancora insieme E non lo so, raccontarvi magari qualcosa Anche perché effettivamente eh, ho ancora un po' di cose da raccontarvi Che sto finendo di eh, mettere a posto degli, eh, dei miei ultimi viaggi Va bene? Un bacio, grazie come sempre E saluti, alla prossima Ciao